Ciao a tutti i ragazzi, noi siamo Dynamitix. E Marco007 alza un po' la voce. E siamo tornati. no, non serve, si sente benissimo. Si sì, serve. Si sente benissimo. Siamo sì, tornati ma... su Paper Mario di Origami King. Nell'ultimo episodio abbiamo iniziato la, la, la roba del, del tempio di tartarughe e tart della terra, ecco. E poi dici a me alza la voce. Sì, io sono lontanissimo. E allora non. alzava tu la no. voce, non dirlo a me. Va bene. Comunque, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Funzionato. Certo che sei proprio un genio del male tu. Comunque, perché? Perché cosa? Ho fatto solo un passo in avanti. E non dovevi, quello che ti ha rovinato. No, vedi, si abbassa. Probabilmente, ecco di sotto c'è qualcosa meglio in testa sono una pattern e basta non è, non è quello che si abbassano ok fuoco oh guarda là di gran lunga è la cosa più impressionante che abbiamo visto finora è quel cumulo di terra a caso che abbiamo trovato in giro No, non, non so è. perché ma mi, mi attira l'idea di entrare nella bocca di qualcosa È normale o sono io a essere strano? Sei tu strana, ecco Non ci siamo emozionati perché ha perso un porta neoporta nell'ultimo Ti Chi se ne importa? Facciamolo Ok, come? Non voglio portare sfortuna Ma è da un po' che non si vede nemmeno un soldato origami in giro Wow, imprevedibile Non ci avrei mai... Wow, che okay, gufo Non me lo sarei mai aspettato Perché non tengo la bocca chiusa? cambiate cambiato il tema di battaglia <ride> um, Allora Ah è, è più facile di quanto pensassi Ok Lo è sempre se sì, tu che fai ragionamenti Troppo complessi ma uh, questi sono chiusi quindi boh mm -hmm. Ah ok ho fatto bene ad usare soltanto quello Madonna mia, la smetti di mancarne sempre uno ogni volta? È fastidioso. Oddio, guarda, vedi, ma quali problemi è? Eh? Non lo so. Faccio schifo per il comando azione. Ah, fallo fare a me. Tappo l'uscio, no, perché? E poi il gioco è mio, quindi. io E lo, lo che c'entra, ma, ma cliccare un tasto non mi sembra una grande perdita di gameplay. Vabbè, sono tutti morti, yeeey un teeeh, è risolto Zero danni, non credo proprio <ride> Grazie <ride> Grazie per la pietà cari pupa Colpisce la lanterna Colpisce la lanterna Perchè? Ne ho visti un casino di Wow, al... basso rilievo Del cartomagno di terra, wow che bello vedere una statua di quei cosi che distruggi per poi andare a oh, oddio Sei sì, nabbo, come te lo devo dire? Non me lo devi dire Ma ce la fai a andare... camminare in linea retta per più di due secondi? No, eh, vabbè oh, Voglio vedere cosa sta qui Ok? Cosa deve stare? Ah, di... Sono le spine Magari okay, c'è roba segreta che avevo giocato al gioco quindi ok ma hai visto che sono le spine che cosa ci vai dentro magari c è, c è, ci sono dei blocchi segreti che non ti devo spiegare tutto no, e per la so. prima volta non ho preso nessun danno ora vediamo allora, qui per forza eh. non c'è nulla. Ah. nulla non c'è nulla non c'è andare madonna Oh, l'intelligenza di un carciofo hai. Eh. Potrebbero esserci! Se ci fossero, potresti martellare! E ci ho provato. E poi sono caduto per le spalle perché sono stupido. Scarpe lucenti: più forti delle scarpe di ferro, ma, ma inutili con i nemici. Oh, finalmente un gli... attacco più forte. Allora, le mettiamo subito, così non ce lo dimentichiamo. devi andare sotto là per forza oh. ah wow ah wow per due vabbè niente alla fine ragazzi ci vediamo dopo il game over no, vabbè, ok lasciamo. abbiamo tagliato N lasciamo perdere vabbè Vai. Ti ringrazio ero imprigionato qui da non so nemmeno più quanto sai io sono il curatore di questa esposizione ho notato che L'effigie che ho creato. L'effigie che ho creato basandomi sulla mia immaginazione è un po' grezza. Così sono venuto qui per vedere il soggetto là vivo. Lo metto di per sé mostra mostro no è e un granché. Ma meritavo di essere piegato come un opuscolo da quelli super. Sì. ma forse sì, ad ogni modo fai attenzione quando esci Mario. Perché devo praticamente. Ora io giuro che se, se, se muori Per colpa no. delle spine E' secondo fungo usato Per nessun motivo apparente Tra me che per distrazione Hai preso tipo 40 danni solo per le spine Eh sì. Ma si può essere così deficiente quindi, sì. uh, quindi sono caduto 6 uh, volte Non puoi andare Devi andare dopo da sopra Andiamo qui che pensavo fosse una cosa segreta. Penso che quelli... sono uh, tipo quelli di Mario 64. Matteo lucente. Uh. No! No. Uh. Sto mettendo il matteo lucente. Ok, ora abbiamo un... Ma uh, dai... Si si no, non si può. Si può salire qui? No. Niente Stavolta mi so Ah Ok Evitiamo un po' i nemici Tanto abbiamo un casino di coriandoli Ancora Ah qui si sale Espoliamo ancora un po' Quindi recombatti un po' Sì va bene Ok abbiamo preso un po' di coriandoli e li abbiamo pure ammazzati Ora cerchiamo ci. Chi è che poteva cadere in quel buco? Marco, Bina, no. ah, ho preso pure danni. Fettoso rosa, orribile. Sì. Ok, speriamo che quelli non che li prende, Prendili dopo, così le sprecati. Quelli. Io mm. no, alcune volte mi chiedo se. Se Marco ha tipo... Boh Ok um... Roche Siamo seri Nintendo No non puoi salire Basta <ride> Volevo fare una, una shortcut Non volevo più scendere lì Devi per forza fare il giro di nuovo Aspetta, non adesso, non adesso Perché? E Perché poi vanno non... al contrario E allora? Adesso Che cosa aspetti? Oh ah, madonna. ok, non ho capito Secondo te come, come lo dovresti fare, altrimenti? Eh, non lo so Ok Come ci arrivo lì? Ah, da, da, da, da sopra, ok Come ci arrivo là sopra? con l'immaginazione immaginiamo una scala prova a scendere di qua ma di qua ci siamo già stati vedi qui ho preso il, il, il trofeo eh va niente si è bloccato mi dispiace ehm um. cosa Ah, aveva un, una, un interno questo, ok Un Nintendo? Un interno Ah, pure il salvataggio, ok Quindi possiamo anche interrompere qua dietro No bomba. Ok, salva facciamo il doppio del danno alle rocce no vabbè <ride> adesso non vale queste trappole. le trappole viste finora erano ok ma queste affari infuocati sono davvero troppo Ho okay, aperto ok se ti fai male ricorda che puoi premere Y per usare un oggetto curativo sì. quindi hai capito non devi aprire ogni volta il menu no no ah è vero l'altra volta ho aperto il menu però la prima volta non... no l'hai aperto tutte e due le volte non è vero prima ho fatto così Ok, no, non per non rischiare non faccio quel, quel giochetto che si faceva anche nei, nei primi Mario Che saltando su, cioè nei primi Piper Mario Che saltando sul coso di di fuoco si, si hanno degli oggetti curativi, barra, monete Perché dovrebbe funzionare? Come vai Funziona a salire? Funziona così perché tu non hai visto nessun... No, ma lì intendo, in quel punto come fai a salirci sopra? No, non salirci sopra, salta continua a saltare uh, il fuoco Ma ti servirò gli oggetti curativi adesso, sai come? Quando sono a rischio Probabilmente quando sei a rischio non dovresti farlo Perché, poi mu perché muori, ti fanno 15 danni, non hai visto? Ora sono a rischio E ora lo faccio Salviamo <ride> Perché è stata una bella partita, no E ora dobbiamo salvarla Posso correre in qualche modo? No. No, no, no, no, no. Lì si può entrare. Sì. Entro. <ride> ok. Oh, guarda un po', proprio perfettamente il necessario per arrivare. È stato inutile alto. quindi curarsi. Eh scusa Beh. Ci è mancato un pelo Saresti diventato carta venina Ma perché mi preoccupo dovrei saperlo Che tu te la cavi sempre It's me, Mario Anche se muoio Poi ho il game over E quindi lo, lo posso ricominciare tutto Non ha senso quello che deve, vabbè. Cioè ho il blocco salvataggio Yahoo Yay tutti gli strappi della terra Wow ora mi è servito molto Cosa? Uh i... Ma i tuoi pv sono aumentati. È così. E così è questo l'effetto di, que di qualcosa. E poi non so se Mi sia una mia impressione, è. ma sembra anche un po' più forte. No, non lo è. In realtà, queste affare sono, sono davvero miracolosi. Perché sembri? Sì. Okay, cioè, lascia stare. è No, Mario isn't more strong. Colpisci quello. Invece lo è. I don't finish. No, so. è vero, potrebbe essere una cosa per un fuso segreto, qualcosa di segreto. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Abbiamo più vita ora mm -hmm. almeno. C'è che poteva cadere? Marco! Sì, tu non stai neanche giocando, come fai a cadere? Appunto. Intanto chi è che può cadere in quelle cose se non Marco? Chi è altro se non Quagmire? Yes Sponk perché, perché ti sei tolto da sopra? Perché c'è sempre una, una di queste cose in, eh, Tipo in quello splash C'è sempre una E poi l'altra la, volta abbiamo pure vista una Che cosa? Di, di entrata dentro quelle piattaforme Ce l'abbiamo fatta? Vai Ce l'abbiamo fatta? Bene caro cartomagno della terra Apri la bocca e chiudi gli occhi Ti prego non masticare perché? perché dovrebbe chiudere gli occhi perché dovrebbe chiudere la bocca è una statua ma anche cioè anche se non lo fosse uh, non hai stiamo... denti cosa devi masticare no nel senso perché dovrebbe chiudere la bocca poi rim rimaniamo chiusi ha detto chiudi gli occhi ha detto anche chiudi la bocca prima no si l'ha sì, detto. detto ha detto chiudi gli occhi apri la bocca ah. Tutto qui, una grotta buca vuota? Una, una grossa, grossa buca, buca vuota. vuota, che delusione. Cartomagno della terra, dove sei? Siamo venuti apposta per vederti. Un momento, e quello cos'è? Il cartomagno della terra. No, volevo mm. martellare consiglia, volevo farle un, un super prese. Do Ernst eh, Questa è la prova che non so dove mettere i piedi una ah, fortuna, non è una li fortuna li. che non li abbia ah, non li scusami è. Mario non sai so quanto ti insegnerei quanto ti insegnerei a, a volentieri a frutore a mezzare comunque prima che cadessi stavo osservando questo strano marchio verde marchio secondo te cos'è mm, forse è il cartomagno yay boss battle let's go Combattiamo il cartomagno combattiamo. Perché è buono il cartomagno Combattiamo il, il dio Il dio dei, dei, dei Koopa Combattiamo il dio È un origami gigante Il cartomagno della terra è un origami Oh è fortissimo Che ne sai sono grandi Get shot Più grandi sono più rumori fanno quando cadono Yes Vuol dire quando muoiono Oh no mi sembra Oh no mi sembra Non mi sembra granché amicavolo ami al momento Forse perché è tutto ripiegato Che ne sai che non è la sua forma naturale così mi sa che non abbiamo altra scelta che affrontarlo, Mario. Beh, l'ha detto prima, che probabilmente è stato primo boss. Eh, probabilmente è stato... Primo vero boss, non come quando dicevi tu, eh, mini boss adesso. Per due nemici che stavano. Eh sì, ha fatto una, una musica diversa. È Ma lo perché... stesso tema, però con una melodia diversa. Questo no. è il cartomagno sembra davvero potente come immaginavo. Col guscio all'aria proprio resistente Non so quanto ti convenga provare ad attaccare quella parte Oh grazie consiglio. Le zampe invece sembrano più vulnerabili mm, Io attaccherei la coda invece Vabbè, detto il sedere che era buono La coda Usa le frecce Oh ecco qua il ecco tutorial la nostra prima battaglia con un boss Non vedevo l'ora Il cartomagno della terra è al centro dell'arena Per cui non Per cui da qui Cosa? Per cui da qui non puoi raggiungerlo con i tuoi attacchi Ah è ovvio per colpirlo dovrei avvicinarti, ma sembra che sia successo qualcosa alle anelli di questa arena. Vedi quelle frecce sparse ovunque? Forse dovremmo seguirle. Vedi? Facciamo una prova. Occhio croce. Dobbiamo partire dalla potenza, direi. Dalla partenza. Grazie. Wow. Capitano ovvio. Posiziona una delle frecce nella casella davanti a te. In Che senso? Puoi selezionare e muovere le anelli esattamente come nelle battaglie normali. Mm. Seleziona l'anello più esterno, così potremo mettere la freccia sotto quel... Mm, nella tua casella iniziale. Proprio lui, perfetto. Ora fallo ruotare fino a che non si trova sotto il... Mm, così completeremo la nostra prima mossa. Perché dall'altro lato? Non posso dall'altro lato, da questo lato. Così si fa, sentivo che avrebbe funzionato. Io no. I Ok, quindi quando ti sposti su una casella con una freccia ti muoverai in quella direzione fin quando non raggiungi un'altra freccia Ok Ah, così facendo dovremo riuscire a disporre le frecce in modo da raggiungere il cartomagno della terra. Uh oh guarda le frecce che erano già un percorso che ci porta diritti fino al cartomagno della terra. Uh guarda caso. Suppongo che arrivare a destinazione sia solo l'inizio. Che altro possiamo fare? Possiamo mettere la casella di attacco? Wow. Ah, deve essere quella la casella per, per permetterti di attaccare Bravo Marco, 10 punti a Grifondorf No <ride> Però posizionare quella casella azione sotto il... Mm, e vedi che succede Ottimo lavoro, ora ruota l'anello e posiziona la casella sotto il cerchio Ah sì, invece sì <ride> Non me lo va fare, fare. Mm. Così si fa Mario, hai raggiunto il cartomagno della terra è il momento di attaccare. Mm. Prova che attacchi diversi siano efficaci su zone diverse. Cerca di indirizzare ogni attacco su una parte cui no da cui non possa venire respinto. What? Oh, io uso il martello. In ah, ti fa, fa vedere. Cosa? La zona. Zampa anteriore sinistra. Ah, il guscio. Allora, il salto prende il guscio, mentre il martello prende la zampa. Usa quello lucente, che sia l'arma più potente che hai per ora. Se colpita bene. Guarda. 8 danni. Potentissimo. Ottimo, se avessi usato il salto saresti rimbalzato su quel guscio duro. Ma il martello si è rivelato efficacissimo nella, sulla sua zampa. Turno nemico. Oddio, non ha più la zampa. L'ha ritirata dentro. La vedi? Sì, lo so Oh no, sembra che il cartomagno si sta preparando ad attaccare. Cerca di parare i suoi colpi con il tempismo giusto. Cosa che Marco non farà. Prepara, premiamo, vabbè sì, lo sappiamo già. Non ho mai fallito una parata. Certo, che l'hai fatto un sacco di volte. Tipo adesso, e adesso? Bravo Mario, certo. Certo, che subito lo, un po' di danno, ma poteva andarti peggio. Fidati, Oddio. uh, pv. Allora. Ottimo inizio! Oh mio dio, basta col tutorial. Che oh. dici di occuparti la zoppa? Anteriore a destra, che dici di farti gli affari tuoi? Sistema delle frecce, vabbè sì, vabbè. Mm. Mm, la non è strano, forse va a sposarlo lì con l'interno di là, eh. Mi sa so che se mi sono già persa meno se te ne ho Grazie, adesso però zitta. Ok, poi. Non serve mettere questo pure. Uh, uh... Quindi no, sta bene sì, così. Per una anche. cosa posso, posso mettere questo. Metti eh, lo puoi fare così benissimo. Beh, posso anche fare così. Come? perché l'hai fatto? Perché mi ha detto di colpire questa. Allora faccio come. non voglio, gli voglio gli che colpisci, colpisci. Bel lavoro c'è un attacco. Usa il martello normale, mi sa okay. che va bene lo stesso. Ma lì, lì c'ha comunque il, il pv, quindi li togliamo. Ma è lo stesso, non cambia niente. Sì, cambia. Anzi, la, la ritira lo stesso la zampa. Così. Sì, ma i pv li togliamo di più. Lucito sappiamo sempre. Stavolta lo sai che lo fa tre volte, quindi parlo tre volte, non grazie. Penso. Uh. Eh? Che collezionabili. Perché si è abituato in fretta. Ti sia abituato in fretta alle battaglia con i boss. Con l'attacco scegli sempre con cura il bersaglio, il movimento giù pro, più propizio per colpire. Come faccio a prendere quel posto? E anche quelle altre caselle sembrano interessanti, perché non puoi raggiungere una e vedere cosa succede? Ora manca solo una cosa in questa battaglia, vincere, dacci dentro. Ma io vedi? voglio il tesoro. Portalo, portalo davanti a te. Mettitelo davanti, così lo raggiungi subito. Come faccio? Cioè beh, poi vado così. avanti direttamente? No. Così? Lascia così, vediamo che succede. Uh, vabbè. Tanto non fa niente se non attacchi un turno. Forse. Uh, tanto non lo posso colpire, credo. Neanche. Appunto, metti, cioè. quella, metti così metti la, come stava prima la, con l'attacco qua. E vai. Clicca. Ma tanto non posso neanche. Non fa niente, vediamo cosa succede. Yeee. Yeah. Ah, ma io volevo un collezionabile. Simone, sì, le battaglie. E magari me lo potevi dire. E devi che c'è so. una casella fre freccia di fronte a te, Mario, se no però il primo passo. Ti prego fammelo... No. Brr, brr, brr. Sei già critico. Che questa lettera qui non hai ancora presa, però prendila. E poi come metti, metti una freccia poi qua. Che fai? Devo per forza mettermela davanti. E che fa questo? Cosa? Questo ti dà un'altra mossa. Semplice, si capisce. Tu non tanto non vuoi un'altra mossa che te ne frega. Vai, te, devo, devo averla per forza. E beh la lettera, non te la porti vicino. Come faccio? Non lo so Come faccio ad attaccarlo? Non c'è niente che me lo può. Sì, farlo. invece, così. Mosche, sì, e E ce n'è uno prima però. Eh boh. Mm. Ah eh, Vedi? Vai slide alla lettera pure. Vabbè è troppo tardi Troppo tardi appunto Dai uh... che non posso neanche... no È un'altra tre... mossa Ma <ride> è completamente sbagliato è tutto... Lascia stare, non leggere, è sempre il solito tutorial turno Vabbè, Abbiamo capito, dito. questo è il turno in cui muori Allora sappiamo che non ci interessa niente del coso. Questo probabilmente è attacco per due ma non ti interessa. Perché continua ad essere così? Di che stai parlando? Così andrebbe meglio. No, eh. Non funziona Così vai sul baule E allora non voglio andare sul baule Fai slideare qua No un attimo Va bene questo Baule Più un'azione Vabbè fa niente E ora posso attaccare così Bene Ho fatto bene finalmente ti, ti dovresti curare in realtà Perché se non, se non ti curi muori letteralmente È <ride> stato inutile Certo Qualcosa ti ho detto? Prendi la lettera Yeee yeah. Buongiorno amico morto Sei un tipo assicurato allora speriamo che le prossime battaglie non siano così sono, neanche... sono tutte così che cosa pensi? comunque questo è allora il primo boss veramente perché se fossi un mini boss non avrebbe sto coso di battaglia Forse. è un mini boss perché non ha il nastro non è il mini boss del nastro oggi, no come faccio ad annullare no annullatelo prima pure Ma allora, ah, spostava qua eh. e hai fatto Posso fare così, sì. sì Ok La lettera, non la prendi La Prima. lettera, la lettera Fa niente ah! Sarebbe bastato girare quest'anello Sì, lo so 13, perché ora li faccio in più Perché hai usato quello lucente invece di quello normale Ho sempre usato quello lucente LOL Allora La testa la puoi colpire Secondo me sì Metti slide e poi metti l'altra lì Proviamo Un attimo perché continua Perché non premia Ok e poi Slide a questo Lo posso mettere e, e, e, e poi Ah sì è vero posso Almeno vediamo che cosa fa Cioè sei inutile vediamo il guscio del... è resistentissimo e con gli attacchi in salto puoi tirare su tutto. Ah. Però concentrarti sulle parti più sensibili invece avvicinati e... e sfoderei il tuo martello ah sono suggerimenti ok allora non... sappiamo che non le dobbiamo prendere vedi non può fare l'attacco ne fa un altro però Che fa meno danni però Però Però Ma vai adesso alla zampa La coda sarà Però allora, ora so che posso usare queste Quindi fatto praticamente Posso eh sì. mettermi qualcosa di Basta utile. basta lascia C'è già i cuori Fatto <ride> un attacco Va cuori pure MORTAL LUCIANT 3 ne hai due Perché l'hai usato? Perché l'hai usato? Perché? Ah, e ora? E ora, non colpisci niente Io ho fatto tre, vabbè Oddio Perché la coda mi fa più, più, più male della... Metti questo qui e hai finito Cosa? Questo qui, mettilo qua sì, e poi mi posso mettere qualcosa di utile metti di questo. altro di utile non che sia utile forse ti puoi mettere il cuore che è più utile lo conta come azione sì anche se ho corretto una che avevo già fatto ah, vabbè, corretto o no, non l'hai selezionato quindi non è corretto. Muore. muore in realtà no lei la coda è sensibilissima Ora. Oh, la seconda deve essere molto sensibile ah, basta Sì, guarda, ti vuota in faccia, cioè, secondo me Ah, no. ah non l'ho visto, non l'ho capito Ehi, che novità è questa? Ritirato le zampe nel guscio potrebbe essere il momento buono per fare la nostra mossa Che mossa? Ah, ok Lì, lì c'è l'effetto no, no, ma questa era... è una piastrella man forte Se riesci a raggiungerla potrò attivare gli altri mani Penso che funziona oh, esattamente come le altre caselle Prova a fare in modo che vabbè sì, che ci sia una destinazione allora. metti, Semplicemente uh, Metti una freccia qui e poi metti quella lì Cosa? Se faccio Se faccio. no? E come faccio scusa? Questa qui la metti qua. E poi Quale? questa la metti qua. Ah ho capito. Marco, non è difficile da capire, credo. No, non avevo capito quello che intendi Vai vediamo no vabbè artimagni ha un forte attività eh? attivata non ah. sai nemmeno leggere sì. afferra sì, sì. ci siamo Mario metticela tutta oh ok quindi finisce così un momento ancora un piccolo avvertimento presta attenzione alle persone e agli oggetti intorno a te Ah si sì, vabbè, questa è ancora sbattete le cose nella vostra stanza Ah ma questo è semplicemente il loro punto debole, se lo colpisco Se lo colpisco con il loro punto debole muoiono e basta Oppure era semplicemente l'azione la, finale del colpo di grazia sì, non, non, penso fatto che, l... non penso che la manforte arrivi così a cioè, caso Cioè quindi non, potevamo semplicemente non usare il coso il coso lucente basta ri ritirargli tutti il, tutti gli arti dentro e che ti ha detto? non mi hai detto nulla tu basta che gli fai lo fio il riguardati il video dopo riguardati il video dopo il libro eh? sbaglio ora sei rimpicciolito si sì, ti sbagli non mi piacciono i libri dal profetico stenebre tomo della terra ho iniziato a odiarli della terra ma se sei stato se se tu se a trasformare se... il cartomagno della terra in un libro? Ma secondo te ho questi poteri consiglia? Oh sono le istruzioni per fare gli origami del cartomagno della terra e se fosse il suo modo per dirci che vuole aiutarci? Oh pure il libro è un origami No no no si sì, vedi alle pagine piegate Ah si sì, una piegatura verso l'alto una qui una verso il basso lì Wow, ora provo una strana sensazione come se lo spirito del cartomagno della terra fosse dentro di me. Sì, vabbè, tipo Ivi che impara le super tecniche. Ora puoi eh, fare un origami. Ah, forse potremmo usare quella casella manforte. Piastrella manforte. Tere cartomanzia, <ride> Tu mi consiglia se tra Olivia si è trasformata nel cartomagno Guarda, ha, ha i capelli ha, Comunque i suoi capelli No, è una corona Vedi, lì, è eh, la corona, non lo so Come so, ispiro potenza, timore, magnificenza Magari sono anche carina Io mi sento come un vero cartomagno della terra Dopo consiglia, lei è l'unica principale compagna di Mario che serve a qualcosa cioè, Oltre al secchio di di Call of beh, Splash Beh, il, se il secchio cosa fa? Ah, cioè, no, no. Forse ti aiuta tipo a finire la battaglia finale senza morire Sì, anche con Rin Mi sì, sento sì. decisamente potente come se, avessi dato, come se potessi dare una bella scossa qui tutto intorno Anzi, sai cosa? Ballop non posso Non dimmi che, che fa così anche durante la storia. Perché non, non voglio una cosa. <ride> Mario non le incoraggiare. Wow, cosa mi hai perso? Mi hai preso, preso. tutto quel potere per nulla, cara. pacifico Ma perché devono fare ste battute? Deve, essere, deve, essere aver, deve avermi dato la testa. Era pacifico. E Ora penso di essere de... in grado di usare tutte le piastre manforte che appartengono al cartomagno della terra. Ma questo significa che posso abbassare la torre quel tanto che basta per raggiungerla. Ma non per soffrire di vertigini. Ok, possiamo andare avanti. Ye hai dimenticato di Todd. Todd. Che Todd. Ovunque. Sono ovunque. Tipo qui c'è un Todd che ha visto tutta la battaglia Però era, era nascosto sotto una roccia Bravo no, c'era un Todd lì Nemmeno l'ha visto Certo Ehi, <ride> hey, non te l'hanno mai detto che non si cammina sulle divinità? Eh? Ah, sì Calpesti la nostra divinità? Divinità, ti becchi una punizione divina? Ehi, hey, è un luogo sacro questo Lo sai che ho appena ucciso la vostra divinità? No Uh, super prank assurdo. <ride> eh, vai avanti, <ride> eccolo dove era quello scemo. Vediamo no, come com si mettono per pregare. Davvero <ride> hanno tipo due dita insieme. Aspetta così. Vai hanno quattro dita questi. Uffa, ci, ci stavo prendendo gusto a essere un insetto. Mi ero, giusto tro... Mi ero giusto trovato un bel posticino nascosto per spaventare di brutto il prossimo pellegrino. Yeah, Mi abbiamo trovato tutti i soldi. Ho salvato 560.000. Per cento? No, quindi adesso salviamo, e poi basta. Già salvato. E nella prossima parte, no. Aspetta, nella prossima parte andremo a liberare quel signore molto non gentile. Vediamo uh, prima qualcosa. Benvenuto, prego, prego. prego. Uh, questo ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo già. Carapace nel, nel mondo, prendiamola. Che è un tesoro. Ok, poi cos'è quel fungo là di carta? E' uh, uno? Eh. Quello è? Perché è proprio quello? Ah, è un Todd sicuramente. Potrebbe valere davvero qualcosa quindi non te lo vendo. È un Todd per forza. È un Todd, prova a colpirlo con martello. È attimo, troppo penso Ho qualcos'altro. Possiamo comprare infiniti cosi. Sì, è un Todd per forza. Però non riesco a colpirlo. Vabbè, vedremo nella prossima parte. Intanto compra gli altri trofei. Eccolo. Pensavi che fosse un fungo e già speravi di fare un pino di energia. Ammettilo. No, l'idea mi è passata per la mente. Provo a comprare per un uso simile. Prego, prego. Comunque, uh, dovresti comprare un'altra. Un altro, uh, un altro ferro salto? Visto che li stai usando tutti. Cosa? Per ferrosalto? ferro salto? Sì, un attimo. Voglio vedere prima che. Uh la testa sconto. Ah, che okay. bello. Te se sconto. Finalmente ah, fanno qualcosa di utile. Ragazze... Ok prima di iniziare il tuo shopping, seleziona l'ascensore di menu. Equipaggia. Ok. Continui a comprare con questo ritmo, presto otterrai altre offerte ancora più vantaggiose. Ma è buono che fanno un sistema del genere. Ok, l'hanno sostituito con Tanto un Tanto equipaggio però, arrivo. accessori. Accessori. Tossa. Ah, la è già equipaggiata. Equipaggia. Bene. Ok, ora salviamo. Quindi è nella prossima parte andremo Inti a liberare il buon signore dalla, dalla ferrovia, dalla funivia, volevo dire. Lascia, stare, lascia stare. il tizio là, non ti far tentare quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.